Quindi la posizione della testa è molto più, me è la, è la, è la, la condizione migliore di avere la, la testa è quella confortevole. Comfort vuol dire ripetibile. Ripetibile vuol dire punti. E vuol Beh, anche dritta comunque, no? male inclinata, dritta. Ma se te sei capace di mantenere sempre la testa inclinata dritta, alle volte con gli archi istintivi. Quindi, come quello di no, il problema dell'arco lombo e dell'arco istintivo, andiamo al, al dunque. Il problema dell'arco lombo e dell'arco istintivo non ci hanno una messa a punto sofisticata come l'arco nudo o comunque gli archi tecnologici. Quindi le frecce vanno a destra, le frecce vanno a sinistra. Che faccio? Che devo fare? Cambio lo spine. Però più o meno le spennate raggruppavano adesso poi vediamo le messe a punto alle volte io devo cambiare la mia postura per rendere le frecce perché se le frecce guardo il centro e le frecce vanno tanto così a destra eh, non posso guardare un altro punto o mirare in un altro punto io preferisco guardare il centro percepire se tiro con l'ombò ah, apro una parentesi ho tirato tre mesi di fila con Lombò. Per, se io devo parlare di Lombò, voglio avere voglio, non voglio parlare per aver letto un libro, eh. quindi ho tirato tre mesi, ottobre, novembre, dicembre, solo con Lombò, 4-5 volte al giorno. Quindi parlo per esperienza diretta. Quindi preferisco avere una linea dritta, come posso ottenerla? Sì, con le frecce, il brace, eh, le punta là, ma soprattutto in me con la testa. Cioè io devo mettermi in una posizione, cosa faccio? Sposto la diotra. No? Se la sposto in qua, sono obbligato a spostare l'arco in là. Se la sposto in qua, sono obbligato a spostare l'arco di conseguenza. Quindi, a seconda, se io voglio avere una linea, e eh, devo a trovare la postura corretta il più possibile confortevole il più possibile confortevole però è essenziale per ottenere una precisione avere questa linea avere una linea poi possiamo anche piegare leggermente l'arco non sono quello talebano che dice l'arco dritto assolutamente no io sono anche quello dell'arco leggermente piegato tranquillamente Specialmente per il colombo, così non mi cade la freccia, non succede l'apocalisse, che se ti cade. Del... O se una volta mi è caduta la freccia d'arresto, la prossima volta sei squalificato. Mi hanno detto. Poi non so se era vero una cosa del genere o meno. Mi... Ma ah, sai, Berti, bisogna ammazzolarlo, perché... e, eh... e niente. Quindi, anche la posizione, ahimè, è necessaria perché non abbiamo tante tante regolazioni da poter fare, come per esempio col bottone nel, nell'arco nudo abbiamo più regolazioni, center shot, possiamo trovare la capola giusta. L'arco nudo nel tiro di campagna deve tirare da 5 a 50 metri e possibilmente sia a 5 che fino a 50 metri mio, nel giallo, non eh, è che possa spostarsi di conseguenza. Eh, già, già, è difficile concentrarsi sulla propria postura e ottenere sempre una postura ripetitiva se devo anche capire come devo mirare e non mi conviene quindi devo poi trovare un compromesso tra taratura della molla e center shot che mi permettano di essere sempre nel, nel centro nell'arco nel, nell tradizionale uguale io posso solo modificare il center shot Gli dico il minimo ma uh, posso farlo e ecco perché molte finestre dell'arco, a, a ragion veduta, hanno un center shot negativo e, e dico spostato a destra per gli arcieri destri perché mica detto che debba per forza essere con mezza punta a sinistra per tutte le messe a punta, chi ha detto? non sta scritto da nessuna parte io voglio vedere un, un, un metodo scientifico che che mi, che mi racconta questa storia non c'è, non esiste infatti ci sono fior di campioni che hanno il center shot esattamente al contrario e la freccia vola perfettamente bene le spennate volano perfettamente bene il foro e il test della carta è perfetto perché la variabile è sempre la l'arcere come mette la testa, come rilascia come che tipo di guantino di patelletta adopera e questo fa sì che la messa a punto può avere anche un center shot dall'altra parte, contrario. al contrario, quindi non fermatevi a assunti che hanno preso altri per voi, che magari li hanno presi per loro solo esclusive esperienze personali, poi li hanno messi in un articolo ed è diventata legge, non esiste, non è così, certo. non funziona così adesso che vi racconterò come è nata la prova della spennata vi vengono le mani nei capelli vengono veramente da mettersi le mani nei capelli come è nata la prova della spennata l'apocalisse ma infatti nei manuali FIARC che ho letto oltre a quello di Ferrari e non mi viene in mente l'altro coautore e anche nel manuale che ho fatto dopo pare che abbia fatto Luca Vinci se non vado errato eh, lui prende per assunti certe, certe cose che in effetti non sono così lui dice che in certe occasioni eh, la spennata può essere esattamente al contrario, quindi avere una freccia rigida a destra e viceversa, una freccia morbida a sinistra, parliamo di arcieri destri eh, questo non è che dipenda esclusivamente dal tipo di arco dipende dai, da fattori dell'arciere e soprattutto da, eh, dal fatto di non avere il bottone di pressione il bottone di pressione permette di minimizzare gli errori dovuti al rilascio questi errori se sono continuativi possono far sì che la freccia rigida vada a destra e anziché a sinistra ecco perché è molto meglio effettuare la prova della carta che non la prova della spennata la prova della spennata sia sì, può avere senso ma può anche portare a risultati veramente caotici che non mi fanno capire bene la mia messa a pompa è molto meglio la prova della spennata dove io capisco a 3 4 6 10 dopodiché a 15 metri il volo deve essere perfetto la prova della carta mi fa capire effettivamente come funziona il mio volo della freccia e come posso sistemarlo deve partire e deve andare dritto vabbè che nei tiri FIAR non esistono tiri sotto i 15 metri quindi un buon impennaggio mette a posto tutto è molto più importante la postura e la tecnica che non è effettivamente la messa a punto ricordatevi che è stato, sono state fatte queste prove Mettendo, utilizzando una macchina a tira frecce una macchina a tira frecce e ce ne sono di su, sofisticate addirittura che simulano il rilascio quindi hanno proprio una cosa in silicone che simula il rilascio non un cordino come il compound qualsiasi spine qualsiasi spine, con la macchina a tira frecce, la rosata è raggruppata. Ok? Quindi, di conseguenza, l'unica variabile importante è la tecnica di tiro. Cioè, con lo stesso arco, se io sono perfettamente ripetitivo, ottengo la stessa rosata con frecce di spine differenti? Sì, esatto. In un altro posto, ma, la, ma 12 frecce, tac! No, dici Spine 400 Spine 600 Spine 800 Sempre la stessa cosa Se utilizzi una macchina tira freccia Che è che, che, che perfetto È logico Lo spine ti conviene selezionarlo In modo tale Che è conveniente Per il tuo tiro Posizione di comfort Ovviamente Ha l'importanza la, lo spine della freccia perché lo spine della freccia influenza il volo influenza eh, il tipo di tiro eh, influenza l'interazione con l'arco quindi eh, la possibilità di toccare da qualche parte e avere del clearance ricordatevi che è sempre meglio una freccia leggermente morbida che una freccia leggermente rigida ma però lo spine dovrebbe anche eh per l'utilizzo dell'arco dovrebbe anche cioè, lo spagno adatto utilizza al meglio la potenza dell'arco. Sì, Parliamo però di energia immagazzinata la certa dell'energia certo. della freccia di usufruire Bravissimo, bravissimo, perché ovviamente voi sapete come funziona grazie al paradosso dell'arciere, all'arco quando parte la freccia parte con questa piega qua tac così ok la punta è più pesante questa zona è più pesante sapete la nozione di Fokker della freccia sì. il, centro sì, il centro geometrico è il centro di gravità questo è il centro di gravità questo è il centro geometrico questa percentuale sulla lunghezza della freccia è il Fokker la percentuale tra il centro geometrico e il centro di gravità Ovviamente il, è meglio avere il FOC più alto possibile, per una legge balistica della balistica esterna, più il FOC è alto, meglio, meglio è, Con, ovviamente entro certi, entro certi limiti. Più le frecce sono piccole, più le frecce sono strette, e più io posso avere punte leggere, e avere comunque un FOC accettabile. Con questo tipo di frecce qua, io devo avere al massimo un FOC del 13%. Ok? Del 13%. Con frecce così corte, io posso avere il 13% di FOC anche con punte da 70 grani. Ecco qua, una. No, no, no, non ho preso le frecce giuste io ce più o meno così io per esempio che ho 36 libbre nel 3d adopero non ho preso quelle giuste queste sono quelle che adopero per un'altra un cosa uso le VAP 900 con 70 grani di punta e ho 36 libbre al mio lungo fino a 30 metri vado super bene poi oltre i 30 metri la rosata si allarga allora adopero delle frecce eh, molto lunghe 29 e mezzo span 600 con 110 gradi e le adopero solo per tirare 50 metri a fare il tiro alla targa a 50 metri vedete che vediamo dopo, sì, sì, dopo vediamo come scegliere il materiale è molto importante. Prima si sceglie il materiale e poi si fa la messa a punto. Non al contrario. Beh, perché dipende da che gara vuoi fare, allora devi scegliere il materiale giusto che abbia perfono per questa gara. È ovvio che nel 3D è molto più facile. ahimè nel T-Rifier si tira fino a 54 metri, quindi a 54 metri frecce troppo leggere negli archi ricurvi e negli archi nudi non sono, di, non sono tiri facili, un cinghiale che abbia una cosa del genere a 54 metri faccio fatica a prenderlo anche se sono a distanza, eh, cioè, sono nel 4, eh. cioè, alle volte faccio dei 3 a 50 metri meglio eh, faccio sempre 5, 6, 5 4 magari, quindi è un tiro impegnativo, è un tiro difficile, e, eh, un tiro un po', che alle volte è un, è un po' a caso, perché eh, sbaglio di tutto, la tiro a 51 e, e faccio a zero. E lo stesso vale per tutti, vale anche per i lombò, per i ricurvi, come fate a tirare a 54 metri con sicurezza. Se, se dici che è 54 metri sai che tuo punto zero a 50 metri tiro un po' più basso o un po' più alto, o oh, immagino qual la parabola posso anche immaginarmi la parabola argentata e essere eccezionalmente esoterico sul tiro istintivo però oh, se di 3 metri in più o 3 metri in meno è troppo e anche avessi 60 libri, un robot da 60 libri non ho 400 piedi al secondo eh un robot da 60 libri? quanto esce? 200. È una freccia pesante, eh? Sono frecce da 400 grammi, quanto pesa una freccia da un 400 grammi?